Buonasera, sono Laura Antichi, vi parlerò di come creare una rubrica in Documents di Google. Sono in ambiente G Suite, come vedete dal mio account, vado nei puntini delle app di Google, scendo in basso e scelgo altre da Apps Marketplace. Circo tra le app l'applicazione che mi servirà per fare le rubriche che si chiama Orange Lies. Mi dà due rubriche, la Teacher Rubric e la Student Rubric. Io le ho già installate e voi le uh, installerete uh, tutte e due. Dopo averle installate andate sui puntini e uh, uh, aprite uh, documenti di Google accertandovi di essere nell'account da voi uh, desiderato. Questo è l'account giusto di G Suite, voglio farlo in ambiente G Suite, e uh, apro un, uh, creo un nuovo uh, documento. Il uh, documento si chiamerà Rubric San Martino. Vado, mi sposto un attimo perché inserirò poi del testo in componenti aggiuntivi e mi ritrovo le due eh, rubriche, applicazioni che ho scaricato. La student rubric e la teacher rubric. Scelgo la teacher rubric, scelgo il linguaggio e scelgo l'inglese perché l'italiano è un po' faraginoso e vedete... Che subito mi viene inserita la rubrica eh, vado eh, nella barra laterale a destra e vedete che eh, mi chiede di, eh, di performance level di inserire questi livelli e, eh, e mi dà anche la possibilità di scegliere o discendente descending, eh, quindi dal eh, migliore al, eh, al peggiore, oppure dall'ascending eh, che è dal peggiore, dal peggiore al migliore. Eh, io scelgo il descending eh, level e poi mi chiede nel performance eh, level se mh, accettare le i loro approcci per inserire i livelli oppure se creare i nostri livelli preferisco creare il mio livello, i miei livelli quindi I'll create my own ok e um, mi chiede qui di selezionare le categorie e ehm, anche qui potrei accettare le loro proposte selezionando i quadratini oppure ehm, ehm, chiedere ehm, cioè decidere di fare il un blanca row decido di fare un blanca row per mettere i miei contenuti create rubric e in questo modo ho creato la mia rubrica. Questa rubrica è costituita come vedete di cinque livelli. I livelli di una rubrica in genere sono da 3 a 5. Io in questo caso ne voglio mettere 4 quindi tolgo l'ultimo posizionandomi nella casella eh, ultima ne, eh, faccio elimina colonna ok mi rimangono 4 eh, livelli do un, un nome ai livelli per esempio avanzato puoi mettere anche una votazione, un numero, eh, intermedio. Base iniziale. Ed ora vado ad aggiungere le categories, meglio lasciare rubrica Categories che ci permette di creare, creare poi la, eh, la rubrica. Eh, posso aggiungere tante righe quanto voglio, con eh, inserisci una riga sotto, come vedete, inserisci riga sotto e adesso vado a definire le categorie e poi a dare gli indicatori per i livelli. Come vedete, quindi vado a inserire le rubric categories. Ecco, Ho aggiunto le categorie padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi, applicare strategie diverse di lettura, individuare natura e funzioni principali e scopi comunicativi ed espressivi di un testo e cogliere i caratteri specifici di un uh, uh, testo uh, letterario con naturalmente i descrittori dei livelli che uh, vanno dal più alto al più basso. E, uh, esempio comprende, approfondisce con completa autonomia e sicurezza le strutture essenziali del testo, connettivi logici e le varietà lessicali, è in grado di interpretare, discutere i significati e di porre rapporti. Intermedio comprende pienamente e approfondisce le strutture essenziali del testo, i connettivi logici, le varietà lessicali. È autonomo e coerente nei processi. Di base, comprende le strutture essenziali del testo, alcuni connettivi logici, le varietà lessicali dietro precise indicazioni del docente. Iniziale, comprende alcune strutture essenziali del testo eh, quando è guidato direttamente dal docente, riconosce molto parzialmente i collettivi logici e le varietà eh, lessicali. Come eh, vedete, eh, quindi l'ho compilata e quindi posso eh, ora eh, score eh, rubric E ah, qui ho la possibilità di altri settaggi, ossia è una rubrica analitica, questa e eh, assegno un totale di punti, potrebbe essere 30 punti totali, poi eh, mi dice. Che il massimo del punteggio è 750 quindi nell'avanzato per il massimo punteggio metto uh, 7.50 uh, gli, uh, gli altri in intermedio potrei mettere a uh, 33 mi va a uh, uh, uh, punti, tre, sì, e qui potrei mettere al base due, iniziale, ah, due, e iniziale uno, e eh, sì, sì. comunque eh, devo stare dentro, i punti che vanno dal, eh, dallo 0 al 7:50, vabbè. Poi si vedrà. Poi mi chiede se eh, realizzare una media ponderata, dare un peso alle voci, quindi eh, dico: scelgo White Categories e do vedete a padroneggiare le strutture della lingua ad esempio presenti nel, nei testi, eh, do un 50%, applicare eh, strategie, mh, una strategie diverse di lettura, magari do un 20%. Eh, Qui posso dare individuo alla natura, funzioni eh, principali e scopi comunicativi 20% e ah, poi un 10% eh, nel cogliere eh, i caratteri specifici del eh, testo letterario. ecco un totale quindi di un 100 ok uh, poi uh, posso potrei aggiustare un, un extra credit esempio dare un 5 in più ma questo lo posso fare manualmente dopo una potrei dare una penalty eh, m, m, per ad esempio il ritardo di consegna oppure se uno ha copiato una penalizzazione per chi ha, ha copiato lasciamo per il momento questo si può dare eh, tutto anche eh, manualmente e la rubrica è eh, finita a questo punto è eh, finish. Quindi eh, voi vedete che eh, sono pronta per eh, anche eh, così, eh, valutare la rubrica, potrei conservarla così e aggiungere successivamente alla rubrica un, il compito vero e proprio che uh, riguarda l'analisi la, della poesia di, uh, di San Martino. Inserisco qui la poesia di uh, San Martino. Ecco. San Martino del Carzo di Ungaretti e uh, chiedo agli studenti se so, analizza questa poesia di Ungaretti. un garetti. quindi potrei qui uh, inserire un, uh, uno spazio per uh, perché scrivano il, il loro uh, testo naturalmente formatterò il uh, questo lo centro Allinea il testo, scriverò altre indicazioni aggiuntive, poi eh, inserirò, qui inserisci una tabella, ad esempio, ecco, e dentro questa tabella loro metteranno la loro risposta. Una volta che ho ricevuto, poi uh, salvo il tutto. Una volta che ho ricevuto il compito, lo aprirò e uh, potrò uh, valutarlo. Vedete che ho una, a lato uh, qui uh, un, uh, una, la rubrica e eh, Mi posiziono, ad esempio, sulla eh, prima riga della tabella e se scrivo avanzato, clicco avanzato, applicare strategie eh, diverse di uh, lettura, poi eh, uh, potrei mettere intermedio, tanto per vedere. E applicare e quindi individuare natura, funzioni principali, scopi, potrei mettere base, e da ultimo coglierei caratteri specifici di un testo letterario avanzato. Ok, ho aggiunto uh, tutto quello, il um, mio giudizio sul quello che era stata la risposta dello studente qui, che aveva dato qui, e poi eh, vado quindi a valutare con il process grade. Ecco, tra un po' vedete che eh, la rubrica valutativa assume di colori diverse per i livelli che sono stati ho definito per lo studente, mi dice che mh, lo studente ha raggiunto il 73 per cento dei punti. Potrei anche qui inserire un commento mh, sulla, sui risultati uh, raggiunti dallo studente, ma potrei fare anche dell'altro. Una volta che ho, l'ho valutata, potrei uh, chiedere allo studente di autovalutarsi, esempio, eh, andando in componenti aggiuntivi Orange, Slice, Student rub Rubric, Review e lo studente potrà dare una sua valutazione, mettiamo a caso sempre, rispetto alle voci che io ho eh, segnalato mi sembra di avere tutto, tutte le voci e, e quindi potrei invitarlo a fare un, self, un review self oppure un review peer se dovesse valut eh, valutare il compito di un compagno faccio il review self e uh, vediamo ora comparire l'autovalutazione la, che l'alunno ha fatto e che uh, viene visualizzata in uh, colore diverso una volta uh, quindi che si è compilata la, uh, la rubrica uh, sotto un compito è possibile distribuirla al distribuire il compito agli studenti attraverso Classroom e uh, gli studenti uh, poi riceveranno la, la risposta una volta che uh, l'abbiamo uh, valutata. Ecco questa è una bellissima applicazione e che, uh, vi consiglio di utilizzarla nelle nei compiti di Google Classroom. Buonasera.